Gentili convenuti, purtroppo una sfortunata e del tutto in contingenza personale mi impedisce di presenziare questa giornata, chiusura ideale di un ciclo di esperienze di porte aperte sul web e auspicabile punto di partenza per nuove dinamiche culturali e progettuali della comunità. Ringrazio, in primo luogo, il dottor Agostino Miele, dirigente scolastico dell'Istituto Ospite come sempre disponibile e attento con tutto il suo staff alle esigenze di questa giornata. Saluto gli illustri relatori in presenza e a distanza, senza il cui contributo nelle comunicazioni mattutine e nei seminari pomeridiani, il programma culturale e professionale della giornata non avrebbe potuto realizzarsi. Un ringraziamento particolare al dottor Alberto Adizzone e al professor Paolo Mauri per il contributo nella progettazione e organizzazione della giornata. E per la consueta impaccabile competenza nella discussione dei temi oggi all'ordine del giorno. Nell'attuale fase di riorganizzazione degli uffici scolastici e regionali, USR Lombardia ha cessato di disporre di un ufficio dedicato alla gestione della comunicazione e con ciò anche di una titolarità evidente delle specifiche tematiche didattiche e gestionali a quest'ultima connesse. La nuova configurazione della comunicazione come servizio della divisione Affari Generali potrebbe pertanto dare l'impressione della chiusura della partita sulla comunicazione come dimensione centrale per la riflessione didattica e pedagogica e per la gestione amministrativa. In realtà, mentre appare congruo sulla base dell'evoluzione normativa che è comunicazione e nuovi media, trasparenza e siti web procedimenti amministrativi e dematerizzazione debbano ormai coniugarsi ordinariamente nella vita di tutte le pubbliche amministrazioni rimango convinto dall'osservazione della dirigenza tecnica che le questioni fondamentali inerenti alla piena attivazione di una didattica congore ai principi di accessibilità debbano essere ancora considerate prioritarie le crescenti esigenze di formazione a distanza si pensi all'istruzione degli adulti, richiedono la valorizzazione degli ambienti ipermediatici non solo come spazi dell'intrattenimento dell e del consumo, ma come spazi dell'apprendimento. Le esigenze di scrittura e lettura per il web e per l'insieme di questi ambienti richiedono a loro volta il ripensamento degli equilibri tra immagine e testo, tra esemplificazione virtuale e pratica hands-on tra personalizzazione della scrittura e, con e congruità alle logiche di comunicazione degli strumenti. Gli stessi spazi dell'azione didattica, le pratiche del lavoro cooperativo di gruppo, le forme dell'interazione tra gli studenti sono in fase di trasformazione, in modo tale che sempre più diventa difficile immaginare il sito web delle scuole come coordinata centrale dell'organizzazione tecnico-didattica e punto di riferimento della socializzazione tra docenti, famiglie e studenti ai fini dell'apprendimento. A porte aperte sul web, in via di importante trasformazione, vedremo, vedremo poi a fine, fine mattinata: per un consolidamento definitivo come realtà di rilevanza nazionale assoluta, auguro di saper proseguire nella propria pratica ed evoluzione l'analisi già avviata in questa serie di questa serie di problemi, con lo stesso successo che mosse molti anni orsone con risultati incommiabili, la riflessione sull'inclusione e sulla facilitazione. E sarebbe slogan troppo estremo, forse anche improprio, affermare che la comunicazione alternativa aumentativa non sia oggi più soltanto una misura per ovviare specifici bisogni di singole situazioni patologiche, ma la futura forma standard di intensificazione della comunicazione, per ovviare le situazioni di blocco e di insuccesso dell'apprendimento. Senza voler pertanto estremizzare questo concetto, rimane importante sottolineare le potenzialità enormi della pratica, delle pratiche simboliche, grafico-visuali e sonore, nella facilitazione dell'apprendimento, e la necessità del loro sviluppo, in forma accessibile e pedagogicamente controllata, questo costituisce uno dei canali di ricerca del docente dei prossimi anni. Ciò a tutti i livelli del percorso di apprendimento. Mentre può essere comunque che queste considerazioni non convincano o non si raccordano con l'esperienza concreta della comunità di pratica, chiedo, chiudo, scusate, chiudo auspicando che Porta Aperte sul Web cresca e si sviluppi nella duplicità delle sue dimensioni filiera di pensiero progettuale e soluzioni tecniche in-house per, per le problematiche della gestione amministrativa, ma ancora e con altrettanta forza, spazio di riflessione pedagogica e di scambio delle tecniche referenti, potenziamento della comunicazione e della mediazione didattica. Auguro a tutti i presenti una proficua giornata di lavoro. Franco Gallo Ecco che ringraziamo veramente molto per queste parole perché tracciano alcune linee che sono proprie nel nostro modo di agire. Io dico nostro e so che ci sono molte scuole che ci conoscono, che hanno già tracciato un percorso insieme con noi, chi da 12 anni a questa parte, che magari si è aggiunto recentemente, e ci sono anche scuole nuove. Sono presenti in sala una vasta rappresentanza di dirigenti, di direttori dei servizi generali amministrativi, del personale amministrativo di docenti di... che sono, la maggiorità, ma sono maggioritari e i docenti sono spesso il perno dell'azione delle scuole a volte eh, non è che li dimentichiamo ma dobbiamo sempre ricordarcelo laddove c'è docente perché c'è uno studente perché c'è un bisogno e perché c'è una realizzazione concreta poi le altre figure stiamo cercando di essere a supporto di quello che i docenti invece realizzano nella loro pratica quotidiana e naturalmente anche quando ci capita di avere dei direttori generali come Mario, no, no, generali, generali, generali <ride> come, Mari, come la mia DSGA, come tanti altri presenti, beh allora si va molto, molto più semplicemente sul liscio perché abbiamo una strada tracciata, perché abbiamo chi si occupa per noi, io quest'anno provo a fare dirigente, ma dentro rimango docente, lo dico sempre, beh abbiamo bisogno di avere loro con noi perché loro sono gli esperti del settore e noi non, siamo, non lo siamo non abbiamo questa formazione bene, scusate questo slogan, questa piccolo inciso per dire che con Gallo Gallo ci segna questi elementi importanti centralità del sito web come comunicazione non esclusività di concepire il sito web nel suo versante amministrativo ma anche sito web patrimonio di scuola elemento di appartenenza della scuola, spazio didattico da mantenere vivo e sito web, dice Franco Gallo, e house, fatto da noi. Ci ritorneremo su questo nelle relazioni di alcuni presenti e poi nella mia finale. Adesso eh, iniziamo la prima vera parte no, con tre interventi di tre grandi esperti. Iniziamo con eh, Roberto Scano che è una conoscenza ormai abituale, Ringraziamo, l'abbiamo conosciuto come presidente di UA Italy, ma poi il rapporto si è consolidato perché è diventato non soltanto un amico di Porte Aperte sul Web, talmente amico che ancora prima che noi facessimo una giornata aperta mi scrive Allora Alberto, quando è che c'è la giornata aperta che io voglio venire? Perché malgrado abbia grandissimi impegni e non ha sempre di più, uno spazio però lo lascia sempre e di questo gli siamo profondamente grati. Bene, grazie. Eh, io ringrazio come sempre eh, Alberto e chi organizza l'evento perché eh, è un piacere venire da voi, eh, vi fischieranno spesso le orecchie perché in qualsiasi attività che faccio, e Alberto lo sa benissimo, eh, in tutte le pubbliche amministrazioni dove mi tocca quotidianamente scontrarmi, eh, cito proprio Porta Aperte Sul Web come un esempio in cui la PA che lavora c'è, esiste e lavora bene. Quindi eh, spesso si parla molto male della pubblica amministrazione, voi siete un esempio della PA che lavora, della PA che innova, della PA che vuole crescere con il personale interno alla PA, senza esternalizzare il tutto. Il titolo del mio intervento è leggermente diverso da quello che abbiamo concordato con Alberto e qui mi, mi fustigherò da solo per, per questa scelta. Eh, perché volevo fare un passo un po' avanti riguardo l'accessibilità, che citerò comunque beh, perché l'accessibilità eh, oramai sono passati parecchi anni dalla legge, la legge 4 del 2004 l'accessibilità, eh, ciò che stiamo dicendo in giro anche con colleghi che si occupano del settore deve essere oramai il principio di sviluppo di base è inutile che continuiamo a pensare all'accessibilità come qualcosa che deve essere una verifica da fare a fine lavoro vanno sviluppati documenti, siti, contenuti, applicazioni accessibili sin dall'inizio. Applicazioni per farlo ne esistono, ne esistono sempre di più, basta acquisirne competenze. Quello di cui voglio parlarvi è un problema che invece riscontro spesso girando per le amministrazioni pubbliche di qualsiasi genere. Eh, tra l'altro adesso ho la fortuna sfortuna di... Ehm, abitare praticamente all'agita, agenzia Italia digitale dove mi sto occupando proprio del tema delle competenze digitali in ambito specialistico. Uno dei problemi più grossi che si è notato è la mancanza di competenze digitali, è questa che sta di fatto fermando l'innovazione digitale in amministrazione pubblica e anche in ambito scolastico. Qual è il problema di base? Eh, un anno fa, esatto, esatto eh, l'Agenzia del Governo presentava le linee guida di, qua, di quello che doveva essere il Programma Nazionale delle Competenze Digitali in cui tra l'altro era stato inserito anche il mondo scolastico. Linee guida per diversi settori, per alfabetizzare i cittadini, quindi diverse modalità per aiutarli a crescere. Perché il problema di base qual è? In ambito eh, formativo, il digitale, non può essere visto, oggi come oggi, come una materia a sé stante. Cioè, non possiamo arrivare a pretendere che la scuola faccia l'ora di digitale. Il digitale è, deve essere integrato in ogni attività formativa, perché fa parte del mondo reale. Come dicevo ieri a Forum PA, ad un convegno, eh, facendo il classico paragone di eh, Star Trek, il digitale è un po' come il popolo dei Borg sarete assimilati, cioè che, che voi vogliate o meno verrete assimilati dal digitale anche in ambito scolastico spesso ve lo impongono soltanto con strumentazione tipo hardware dalla LIM in poi la LIM che mi piace sempre porre come esempio che di LIM spesso si usa solamente la lettera L lavagna tutto il resto viene lasciato alla libera iniziativa e volontà del docente c'è un altro problema spesso si dice che il digitale fa paura digitale rovina rapporto docente-studente, rapporto cittadino-amministrazione. Non è vero, isola il digitale isola le persone, taglia la comunicazione. Non è vero perché gira parecchio, da parecchio tempo una foto come questa, non so se l'avete mai vista, uh, dei signori in treno che leggono il giornale, non si parlano tra di loro, quindi il problema non è la tecnologia, non è lo strumento utilizzato, ma spesso è la mancanza di volontà delle persone di parlarci una con l'altra. E questo è un altro esempio, sempre treno, è un po' più recente, 2013, questa non so se l'avete mai vista questa foto, questo signore eh, un po' barbuto, il ex sindaco della mia città, Venezia, Massimo Cacciari, che spesso vedete in televisione, adesso tra l'altro so che Batica è qua su Milano, il problema a questo punto non più mio, è un problema dei milanesi, eh, se notate, eh, quel signore sta leggendo un libro, un libro cartaceo. Davanti ci sono due signori di età molto più avanzate rispetto a Massimo Cacciari che se vedete leggono comunque un libro, ma tramite un book reader. Quindi questo, perché vi ho portato questa foto? È per sfatare il mito che la tecnologia è legata all'età. Non è vero. Non è vero che l'uso della tecnologia è legato alla fascia d'età. Ma all'interesse, alla comprensione del beneficio della tecnologia stessa. E se nessuno vi educa a capire quali sono i benefici che porta la tecnologia, è chiaro che la verserete vi ho citato tutto questo perché già dal 2005 e qui entriamo in ambito quindi in ambito tematico della scuola dal 2005 il CAD, il codice di amministrazione digitale imponeva come canale preferenziale internet per dare servizi e informazioni al cittadino quindi già dieci anni fa che in ambito informatico sono tanti una normativa diceva cara pubblica amministrazione internet è il canale preferenziale per erogare i servizi all'utenza ripeto sono passati dieci anni e ancora ad oggi si vedono difficoltà si vedono siti di amministrazioni di diverse tipologie compresi in ambito anche scolastico che sono visti esclusivamente come vetrina o come obbligo di pubblicazione devo pubblicare l'albo perché me lo dice una legge devo pubblicare la trasparenza perché me lo dice una legge non si prende l'occasione per dire riorganizzo la comunicazione capendo che il web oramai è il canale che anche il cittadino, l'utente utilizzerà per dialogare con l'amministrazione a breve vi capiterà una cosa chiamata Italia Login non so se ne avete mai sentito parlare quanti di voi non hanno mai sentito parlare di Italia Login? Italia Login è l'accesso unico il login unico dato al cittadino per accedere ai servizi della pubblica amministrazione questo significa che ad esempio se io sono un genitore e vorrò accedere all'area riservata ai genitori del sito web di una scuola dovrò poter accedere tramite Italia Login e qui ci sarà la necessità di sviluppare poi tutti i vari plugin per, Google, per la Drupal, WordPress e via dicendo, perché si sta finalmente capendo che l'amministrazione non è più qualcosa di isolato, non devo più profilarmi per ogni singola realtà, devo poter dare i miei dati tramite l'anagrafe unica e poi da quella il singolo soggetto, la singola amministrazione che ha bisogno di mie informazioni per riconoscermi, verifica chi sono, mi riconosce ed accede. Qual è che l'altro problema che abbiamo? abbiamo il problema che di fatto vi hanno trasferito a lavorare nel web oggi come oggi chiunque lavora in un sito web scolastico è di fatto diventato un esperto di web perché deve sapere produrre i documenti generare i documenti caricarli online gestire la pubblicazione a fissione e fissione è diventato un esperto di pubblicazioni web qual è il problema? il problema è che spesso viene centrato tutto su unici soggetti un'unica persona che deve fare tutto perché non ci sono risorse Viene scelto, viene distratto spesso il soggetto che ha maggiori competenze o che dichiara di avere maggiori competenze e che deve seguire tutto. Il punto qual è? Che nel mondo, cioè nel mercato reale, questo soggetto non esiste più. Cioè ciò che adesso in molte amministrazioni si sta cercando di portare avanti, anche in ambito scolastico, perché ripeto le risorse umane sono poche, c'è il soggetto che deve saper far tutto, purtroppo non ci può essere un soggetto che ha le competenze su tutto non potete avere l'esperto di sviluppo web che sa anche moltissimo di sicurezza a chi vi documentale e via dicendo perché ricordatevi che chi dice di saper fare tutto spesso sa fare un po' tutto ma non sa far bene bene, nulla il punto quindi qual è? Andrebbe giocato di squadra se vedete mi piacciono molto i cartoni animati, i personaggi dei fumetti ho un'età più giovane di Alberto tradizione me lo posso anche permettere Eh sai che ogni anno te la, te la, te la lancio questa quindi. e quindi competenze diverse per lavorare assieme e per migliorare spesso qual è, che è il problema? vi danno gli strumenti, acquisita degli strumenti spesso strumenti di cui non vi danno poi la formazione la, la competenza all'uso e qui se vedete c'è un bellissimo esempio della montagna di scale che la persona vuole passare al di, al di là vuole vedere al di là della, del muro e non comprende che anziché fare la montagna di scale basta prenderne una, metterla sul muro e visionare un altro problema è questo la corsa al ribasso prendo il prodotto che costa meno perché sicuramente è quello migliore prendo il consulente che costa meno perché sicuramente comunque mi va bene il problema è che può andare bene spesso non è detto che vada sempre bene io non vorrei essere il tatuatore di questo, di questo no sì, che si aspettava un Pegaso bello alare e via dicendo si trova una sorta di porcellino con le ali sulla schiena il problema però qual è? che questo signore quando si specchierà vedrà il pessimo risultato ma quando voi comprate qualcosa e non avete le competenze per valutarlo quando è che vi accorgete che non va? quando si blocca il problema cos'è? Quando cominciate poi a caricare dati, informazioni su prodotti di terze parti e vi dicendo, e vi bloccate, e non avete poi un supporto costante, non avete una figura interna e o una figura consulenziale che vi dà una mano, cosa fate? Penso che poi anche Barini parlerà di queste tematiche sulla gestione documentale e vi dicendo, cioè servono comunque competenze. Dov'è che stiamo andando quindi su tutta la parte competenze? Vi faccio un accenno di, di ciò che vi capiterà dai prossimi sei mesi ai prossimi, spero, n anni. Allora, sull'accessibilità, visto che ARDISORE ci tiene sempre che parliamo della tematica dell'accessibilità, sull'accessibilità qual è la novità rispetto all'anno scorso? La novità essenzialmente è che, devo aver fatto un po' di casino, scusatemi con le slide, è che... Agid, agenzia Italia digitale, ha potenziato il team di persone che seguono l'accessibilità. Dal mese di settembre dello scorso anno siamo in quattro. Uh, io e Fabrizio Caccavello siamo passati recentemente all'area standard infrastrutture e regole tecniche, quindi scriveremo norme tecniche legate al tema dell'accessibilità. E altri due colleghi, Alesso Mantegna e Domenico Natale, sono quelli che fanno il monitoraggio, quelli per cui se arrivano segnalazioni sono loro che fanno le verifiche sono loro che poi contattano le amministrazioni adempienti che siano ministeri, che siano scuole via dicendo dicendo guardate che avete 90 giorni di tempo per sistemare il sito web, sono anche coloro che se avete qualche dubbio rompete le scatole qui lo dico, qui lo dico. Cioè, scrivete a queste persone se vedete c'è cioè nome e cognome Alessio Mantegna, Domenico Natale oppure anche, anche Fabrizio Caccavello, anche sottoscritto, per scriverci in agit basta scrivere nome punto cognome chiocciola agil.go.it quindi se avete dubbi sul tema dell'accessibilità prima di magari fare qualcosa o di acquistare qualcosa scrivete un'email, siamo lì diamo supporto a titolo gratuito tornando indietro poi prometto che sistemo le slide Alberto. è che lo sistemate stamattina di Corsa in albergo, ho fatto un po', un po di casino un'altra cosa che vi capiterà che vi sentirete anche ehm, proporre è questo modello, l'ECF, l'avete mai sentito? No. Anche qui se alzate le mani chi ha sentito l'ECF? No. Nessuno. Bene, questo lo sentirete perché probabilmente anche il Mule comincerà tra un po' a promuoverlo. L'ECF è un modello di catalogazione delle competenze digitali definito a livello europeo. In Italia tra l'altro abbiamo un vanto, non da poco, siamo stati i primi a fare una norma tecnica, una norma ONI, di recepimento di questo modello. Talmente quanto che siamo andati in Europa a dire cara Europa, caro CEN, ente di normazione europeo, noi abbiamo fatto la norma e siamo stati i primi, vogliamo farla a livello europeo. Quindi che significa? Per farvi un, un esempio molto semplice, no, non è molto corretto, però è per semplificarvi il discorso, eh, sapete che adesso quando fate il curriculum vitae lo fate usando il formato europeo. Diciamo è una sorta di definizione di curriculum vitae per le competenze digitali di esperti ICT. Quindi competenze digitali specifiche su cui creare il vostro profilo, la vostra mappatura. Perché vi sto dicendo questo? Eh, perché la cosa che si sta facendo si stanno definendo i profili di competenza professionale. Voi direte cosa c'entra col mondo della scuola? Adesso vi faccio capire cosa c'entra. C'entra perché la definizione dei profili di competenza professionale prevede una serie di figure specifiche, che sono in fase attualmente di normazione tecnica, e quindi poi anche di recepimento da parte di realtà come Agit, come NUR, di chiunque si occupa di queste tematiche, profili che definiscono effettivamente bene nome della figura e quali sono i suoi compiti. Quindi finalmente si incominciano a catalogare le competenze di singole figure. Una delle cose che ho proposto all'AGID, l'Agenzia Italia Digitale, che vedremo se riusciremo a farla anche in collaborazione con Uninfo, di cui oggi qua tra l'altro c'è anche il presidente di Uninfo in prima fila, Mimo Squillace, che ringrazio di essere venuto a sentirci. E, una delle, delle tematiche è di iniziare a catalogare anche le competenze digitali di chi lavora nella pubblica amministrazione per iniziare a qualificare le figure. Perché come dicevo prima, senza identificare le competenze senza formare il personale con particolari skill non possiamo pretendere dal, dai vari soggetti tra cui l'ambito scolastico di avere le competenze adeguate per gestire tutti questi eh, obblighi di legge che vengono assegnati cose che non possono essere fatte spesso internamente senza adeguata formazione un'altra cosa che vi capiterà forse mh, mh, non molto a breve però vediamo di riuscire nell'arco magari di 6-7 mesi quantomeno di portare avanti questa cosa qui è questo modello che si chiama DigiComp questo poi segnatevelo perché di fatto eh, è una sorta di modello di competenze eh, per le competenze informatiche di base voi probabilmente conoscete esistono già dei prodotti commerciali il più diffuso è le CDL che consentono di eh, misurare le proprie competenze la differenza di questo è che questo non è un modello commerciale, questo è un modello definito a livello europeo. Quindi chiunque può prenderlo, utilizzarlo e svilupparci sopra attività di formazione. E poi eventualmente se verrà fatta una norma uni o quel che è, attività di certificazione. Quindi questo segnatevelo perché questo uh, probabilmente cambierà molto anche i rapporti in ambito scolastico di qualificazione sull'informatica di base. Quindi qual è il problema che abbiamo innanzitutto? Questa è la slide che metto sempre alla fine, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Il bicchiere è sempre pieno, come si dice sempre quello Alberto, perché è pieno, metà d'acqua, metà d'aria, quindi vediamola sempre in modo positivo. Uh, è chiaro che ciò che vi ho detto voi potrete dire, eh, ma noi a scuola queste cose chissà mai quando le vedremo vi ripeto, non, non è lontanissima la cosa perché eh, discutendone proprio con una persona che a livello ministeriale si occupa di definire tutta la formazione in ambito MIUR ha detto non è remota la possibilità di adottare questi modelli nell'arco dei prossimi mesi qual è però il problema che abbiamo? io concludo spesso con questa slide non so se avete mai visto il film Una notte da Leoni C'erano quattro personaggi nel film, ognuno aveva dei, dei ruoli diversi. Eh, in questa slide, di fatto, vi eh, fa capire come spesso lavorano di team. C'è il primo personaggio a sinistra che fa il 99% del lavoro, quello in me nel mezzo non ha la più palida idea di cosa stia facendo per tutto il tempo, c'è quell'altro che dice che aiuterà ma non fa niente, e poi c'è quello che scompare all'inizio e non si fa più vedere se non alla fine. Questo, purtroppo, è ciò che capita spesso nei team di lavoro, con ciò che non dovrebbe capitare se effettivamente vengono definite le competenze le conoscenze che deve avere ogni singola figura perché definire conoscenze e competenze dà da una parte la possibilità al soggetto di qualificarsi, di crescere e di acquisire nuove competenze e dall'altra dà la possibilità a tutti voi di identificare eventualmente chi sbaglia e quindi chi sbaglia deve pagare. Io ho terminato, grazie.